buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso non sto cucinando soprattutto non sto cucinando l'aglio che è un alimento che non apprezzo mi sto mettendo i guanti perché lo devo toccare sono allergico volevo parlarvi oggi dell'aglio alle galline allora ho letto molto, io non l'ho mai dato, eh. non l'ho mai dato perché non ho mai avuto quel tipo di problemi ma ho visto che si può usare anche in prevenzione e quindi oggi approfondisco un po' l'argomento ho letto molto, vi dicevo, ho letto molti gruppi, molte discussioni tantissimi lo utilizzano soprattutto chi ha qualche anno in più memore di quello che facevano i genitori. Allora, proprietà dell'aglio. L'aglio, così come la cipolla, appartiene alla, al genere Allium, lo si dà da tempo in memore e eh, si ritiene che l'aglio abbia delle proprietà benefiche per le nostre galline. Lo si dà soprattutto per prevenire i vermi intestinali. Io vi parlo così da piccolo allevatore casalingo, nel senso che cioè, ho cioè, 5 galline. Ovviamente non ho la presunzione di darvi delle cure per le galline se stanno male, in quel caso ovviamente mi invito a portare dal veterinario come ho fatto io un anno fa con la gallina che ho poi curato e salvato. Vi racconto la storia di questa gallina, ieri l'abbiamo vista pollaiata, non si muoveva più nel, insieme alle altre e cominciavano a beccarla, allora l'ho separata, l'ho tenuta in casa in una coperta, avvolta dentro un bagnetto di servizio niente era mezza moribonda era cacciata a terra la testa toccava per terra vedete come i bambini bisogna proprio imboccarlo vabbè Piccala, Le la cerca l'acqua gliela devo dare io questo diciamo che è una cura naturale, soprattutto di prevenzione, assolutamente innocua per le nostre galline e, e tra le molte proprietà appunto c'è quella di prevenire i vermi intestinali, ma non solo, dal momento che ha proprietà eh, antibiotiche e antimucolitiche lievi, ecco diciamo che come prevenzione non va affatto male, allora io ho visto che in rete fanno così, questo me l'ha confermato anche il contadino vicino a casa, anche lui è un pollaio più grosso del mio. Là, voilà, ho tolto un guanto che lavoro meglio allora altre proprietà dell'aglio contiene vitamina b12 e zolfo lo si può dare così alle galline o se non gradiscono io adesso devo provare insieme a voi vedete se, se lo gradiscono o meno insieme a, al pastone se fate il pane bagnato un paio di volte a settimana o pasta quella cotta ovviamente magari mischiata con crusca e altri tipi di farine polenta e quant'altro ecco, lo si può dare lo si può mettere anche a bagno nell'acqua in infusione e si può fare un decotto sono parecchie le cose che si possono fare con l'aglio intanto qua cerco di sbrigarmi perché c'è un odore che ragazzi chi come me non lo mangia le massaie possono girarsi dall'altra parte perché non è il mio mestiere e quindi... fatto questo intanto proviamo a darglielo così Voglio vedere la reazione, lo farò insieme a voi. Adesso qualche minuto vado nel pollaio e vedo se lo mangiano. Che bontà! Ora il mio unico dubbio, e questo potete rispondermi voi nelle note, se magari già utilizzate eh, questo sistema, se le uova poi sanno di aglio o meno, ditemelo perché eventualmente smetto subito perché non lo posso mangiare. Ok, dai, ci vediamo tra un po' nel pollaio. Eccoci qua. Mamma che odore, oh. Vediamo un po'. Se ci piace vediamo un po' dai su è un gusto nuovo lo so sono un po' titubanti ma <ride> lo prendono e lo scartano allora adesso così glielo lascio per un po', anzi sapete che provo a fare? provo a mischiarglielo un attimino con un po' di mangime Dai. come i bambini bisogna invogliarli bisogna invogliarli in qualche modo se è alzato il vento mi sa che ormai la registrazione prende una brutta piega vediamo cosa succede, non penso che lo mangino così adesso devo tritarlo più finemente e metterlo dentro pane e inumidito e crusca, oppure pane macinato e crusca. Insomma, in qualche modo devo fare, va? Si devono abituare. Fatemi sapere nei commenti come fate voi se lo fate, e eventualmente che benefici ne avete tratto. Io, come vi dico, le galline sono abbastanza sane, a parte quella nera che è un po' spellacchiata, ma tra il cambio delle piume e eh, qualche problema suo particolare, probabilmente. Per il resto, dai, non ho grossi problemi. Eccomi di ritorno qui, il mattino dopo avete spazzolato tutto, non c'è rimasto più niente, forse due o tre pezzettini lì. Mamma mia ragazze, buono l'aglio eh. Dai, chiudo qua il video, grazie per essere stati con me anche oggi, magari un'idea se me la volete dare per come eh, date voi da mangiare l'aglio alle vostre galline, se lo date. Vi ringrazio ancora, vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo. Ah, eh, una cosa, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, mettete un like. E cliccate sulla campanella così siete aggiornati su quello che faccio, se vi fa piacere. Buona giornata!